Cosa c'è oltre quel muro? Sicuramente un grande futuro. Dai, vieni a Modena, fai un bel salto. Non è difficile e nemmeno alto. E quel muro è pure trasparente. Si vedono le idee e si vede la gente. Forse quel muro non esiste nemmeno, ma è colorato come l'arcobaleno. Non servono corde, non servono scale. Questo è il fascino del digitale. Modena Smart Life 28 30 settembre 2018 120 per scoprire il tuo futuro digitale